Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere i tipi di giocatori più odiati di COD. Allora, ovviamente vabbè sto con COD Mobile perché fino ad ora ho portato solo Giochi Mobile e quindi continuo a portare Giochi Mobile. Comunque a parte questo, uh, ovviamente sappiamo tutti che i cecchini sono stra-odiati, infatti... Quante volte vi sarà successo di andare a Town e vi arrivava col tipo e che stava alla finestra e vi sparava a caso. Voi eravate vicinissimo alla base del nemico, così potevate ucciderli tutti insieme quando rinascevano. Invece no, c'era il cecchino e ti sparava e sei morto. Ora andremo a vedere perché è così odiato. Perché magari nessuno di voi ha mai, colpo di prova, ha mai veramente usato il cecchino oppure... Ecco, ok. Oppure si è mai impegnato a davvero cercare di... Ecco, appunto, sono morto. Non lo so, usare il cecchino. A, appunto cercare di vincere le partite con il cecchino. Ma stavolta... Ok, uno è andato. Ah, vabbè, non scopo, ok. Um, stavolta... Ah, se parlo poco è perché sono un po' concentrato qui col cecchino, che c'ho anche il giroscopio e quindi mi si muove un botto. E pam! Ok, a posto. E... Ecco perché sono, sono super odiati, perché sono fermi, non si impegnano nemmeno. Sono... L'unica cosa che devono fare è prendere la mira. Cioè, raga, seriamente. Io rispetto tutte le persone con la mira, eccetera, il cecchino. Però calmo, raga, cioè non è che potete stare lì sulla finestra, fermi a non fare niente. E sperare che poi qualcuno vi lasci il like eh? perché, ovviamente, su Cozzi può lasciare il like. Si sa, lo sappiamo tutti. Infatti, tipo quando usate il cecchino, nessuno di solito lascia il like. Ecco qua, sono morto. Che bello. Comunque, adesso credo che taglierò. Andrò alla scena in cui effettivamente farò il cecchino brutto, cattivo, che rompe da tutti. Perché qui, ecco. Tipo da vicino, come fate cecchini? Cioè. Ah ok, così. Ok, ta ta Ora muoio. Ah, sono andato l'altro tipo. Forse è quello che mi aspetta. No, no, c'è cioè l'altro tipo. Vabbè, comunque.. Vabbè, non, non credo ci sia bisogno di tagliare, sono già alla scena. Qui vi lascio con una bella musica.. Bella, si fa per dire. E io che ho ammazzo tutte queste persone col cecchino. Mi sembra che ci sia un po' meno gente c'è un tizio Pam, ok. è andato Oh, oh. Eh. Ma che, che? Vabbè, ok Non mi ero nemmeno accorto che c'era non, non, non mi è sembrato che me l'abbia dato sulla minimappa Pam, ecco qua. È che te pareva Ciao Bello, o oh, Bello è andato in vacanza? Sì, abbiamo vinto, ok. Quindi adesso che avete visto, ah, pure l'MVP volete vedere che nessuno mi mette like? C'è proprio nessuno? Vabbè sì, basta però adesso. Uh, secondo me, i cecchini sono forti. Nel senso di mira La mia voce ha detto ciao Nel senso di mira Però diciamo è comunque un po' barare perché con alcune armi Tipo quelle che avevo io Anche se non lo prendi in testa Fai one shot one kill Anche se tipo lo prendi in Un <sussurra> Giocatore odiato <coughs> Cioè Quelli che usano tipo i bastoni cali Sta roba qua Quindi mi sono messo un'armetta brutta e i bastoni cali, quelli che usano i bastoni cali e sta roba qua sono davvero nabbi, cioè proprio non, non sono forti, proprio per niente, cioè anche se qualcuno di voi lo usa, sinceramente se lo usate una volta o due in una partita ok, allora potete... dipende, magari siete pure forti perché avete l'arma eccetera, però se, se usate solo quelli come farò in questa partita, allora siete davvero abbi, eh. cioè e odiati. Nabelliati, molto bello, il modo migliore di giocare a cod non c'è. Eh, cercate almeno di imparare a usare un'arma, tipo io con l'M4, l'MG, che è molto forte, credo, cioè secondo me è molto forte. Qui semplicemente correte, pam, sfruttate il fatto che siete più veloci di loro, pam, pam, due kill, andate avanti, andate avanti. E eh, vabbè, però ma come salta adesso? Bu, la nabbità a livelli estremi. Ah, vedete, un tizio vi sta sparando. Pam, niente problemi. Andate avanti, andate avanti, andate avanti. Guardate. Eccolo lì. Eh, un tizio. Oh no, pam, morto. Ok, oh no, un altro tizio. Pam, morto. Cioè, raga, che divertimento c'è alla fine, no? Oh no, un altro tizio. Oh no, oh no, un altro tizio. Sono due, come farò adesso? Oh, meno male che ho lanciato il coso. Cioè, raga... Mm... Non lo so, a me sembra un po' barare le, usare le armi bianche, perché quelle dovrebbero fare meno danno, ma fanno più danno. Cioè, Con un colpo vincete tutto. Poi siete anche super veloci, infatti non si riesce manco a mirare su di voi perché siete stra veloci. Quindi andiamo, andiamo, oh no, c'è un tizio, c'è un tizio, pam, morto. Um. <coughs> oh no, adesso come faccio c'è un tizio lì? Metto la torretta. Cammino, cammino, cammino, tranquillo. Oh no, è andato via, è andato via. E adesso come faccio? No, i miei bastoncini non posso toccare la sua faccia, vedete, da schiantare. Mannaggia. vedere qua dentro. Oh no, questi sono i cessi. Vabbè, lancio la bomba da qua dentro. Pam. Ok, bellissimo, gli effetti sonori. Comunque. Oh, la metorretta fa del suo lavoro. <coughs> Pam! Andato a posto. Adesso andiamo avanti. Tuturu tuturu tuturu tuturu tuturu tuturu tuturu. Oh, ciao signore, ciao! Eh no, niente, ciao bello Ehi! Ehi! Oh! Ciao bello E niente! Ah, pam, ok. Oh, abbiamo la mega arma focosa, adesso come fare pam, morto. Anche questa è bella arma, però può po' citare. Pam, morto. Ok. tuturu tuturu Ok. Ok, ok, ok. Andiamo avanti. Adesso ovviamente c'è finita l'arma perché siamo scarsi. Oh lancio una bella bomba. Pam. Ok. Ciao velo Ciao amico. Oh, ok. Una bella torretta lì. No, niente. Non l'ho colpito. Vabbè, vabbè. Cioè avrò fatto più kill io di, di, del più pro, di, di cod, perché costi cali. Ok, no, non lo sto dicendo per scherzare, non sono serio. Allora, comunque. Ah, c'è cioè, qua la mia qui, penso fosse già finita. Ah, non c'è nessuno. Mannaggia. Cioè. Vabbè, a parte questo. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, e non trovo nessuno. Dove sono tutti? Ah, eccolo qua, un tipo oh, signore. Tipo, adesso ho rubato la kill del mio compagno di squadra. Questa è una roba proprio strunza. Perché li tolgo punti, li tolgo. Eh, ovviamente ho preso le mie VP, che cazzo cavolo, ho fatto 150 kill. C'è uno che vede questo, no? Poi, immaginate di essere una squadra nemica dice, sto stronzo con i cali. È ovvio che lo dice, no? Quindi non usate i cali, non fatelo. Ok, adesso andiamo al prossimo tipo di giocatore odiato da tutti. Ed ovviamente non poteva essere altro giocatore che quello con il fucile a pompa. Raga, quante volte vi è arrivato un tizio davanti come quello con i bastoni cali ma vi spara a cavolo. E quindi sta anche abbastanza lontano ma vi spara. Quindi ripeto, quelli del fucile a pompa sono un miscuglio tra. Sì, vabbè, giocherella sempre qualcosa lì dell'equipaggiamento, quindi. Um, un miscuglio tra bastoni cali e cecchino. Perché cecchino, vabbè, vi spara, ma sta fermo. Invece i bastoni cali si muovono un casino, uh, ma. ma deve stare vicino. Invece questo si muove un casino, ma può stare lontano. Quindi. Cioè, e con un colpo vi ammazzo. Quindi, cioè, dipende anche da quanto siete lontani con un colpo vi ammazzo, no? Tipo, guardate, ecco qua un colpo. Invece, se magari sono un po' più lontano, mi ci vorranno tipo due colpi. Però se perché la superficie è molto grande, che va a, eh, come dire... Se io sparo con un mitra normale, mi prendo un certo punto, se miro, no? Mi prendo un certo punto e basta. Invece il fucile a pompa, cioè quello pallettone pallettone prende una certa area. Quindi le fa lo stesso danno su tutta l'area. Quindi ah, cioè, ho appena messo bom la bomba e sto tizio mi arrivo. Vabbè, ah comunque. Ma che fai, mi spali? No, no, Abdul, non si fa, Abdul. Ma cosa fai? Mi ha sparato, regà, non va bene. Ho licenziato la signore. Ciao, Abdul, bello. Oh, niente, è andato. Poca vita, ho poca vita, devo stare attento. C'è un tizio. Ciao, velo. Ehi, ciao. Ecco, andato. Voglio far vedere. Uiii, ok. Vabbè, ah, che cavolo, ma che cavolo. Ma stavo andando tanto bene, invece mi arriva sto tizio e mi sparo. Vabbè, allora. Dicevamo. Quindi fucile a pompa. Come ha fatto a morire quel tizio? Um, eh, devo un po' abituarmi cioè, al pompa perché non l'ho mai usato e quindi, cioè a parte nei, nei battle royal, non l'ho mai usato. Tipo nei, nei batteremo molti giocatori così, no. Oh, uh, un tizio, ciao, belo! Oh, è morto. Vabbè. Comunque, col fucile a pompa è più realistico perché, tipo, muoiono veramente come si morirebbe. Oh, oh, oh due colpi, ok. Poi, allora, io sempre che non devo cadere di qui. Lina, deve uscire il tizio? No, c'è cioè, mio amico, sta morendo. Mi dispiace, è morto. Ora uscito, è uscito, pam, e pam, e niente, pam, e niente, tre colpi, forse. Aia, mi hanno visto. E dai, su, ricarica, ricarica. Pam, pam morto, ok, a posto. Ora mira lì. E... Pam. Ma che cazzo? Ma che cazzo mi ha laggato? Non lo so. Ok, tizio è morto. E... Boh, aspetta. Oh, oh, è venuto a trovarmi, amico? No, amico, grazie che mi è venuto a trovare. Che gentile. aspettaci lì, mio amico. Oh, amico, no. No, adesso muoio, amico, no. No, amico. Io muoio. Non muoio, sai, ah ah, ok Allora vediamo se arriva qualcuno, eccolo lì Il tizio bello, ciao bello, ok è morto bello Oh spero Manca L'ho mancato 50 volte, mannaggia No, è ancora vivo Ok, ok, cambiamo il No, no, no, no, ok Ok, sì sì, sì sì, sì sì No, no, no, no, sì sì No, no, oh, oh, oh, oh. No, perché mi sa. non voglio ricaricare Oh, oh, oh Fammi sparare Eccoli, oh, no, no, adesso muoio, ecco qua, ti volevo. mannaggia, va oh. bene, andiamo, andiamo, andiamo, ma che cazzo, volevo scivolare mia, mia, vabbè, allora andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Toretta, bella, bella, la metto lì all'entrata, ve la metto proprio qui così vi dà un po' di noia, sciamecco morto. Poi, qualche altro amico qui, non c'è, non c'è qualche altro amico. Guarda lì, che bella quella bomba. Pam. Volevi restare vivo. Eh, oh, guarda, un altro signore. Eh, l'ha ucciso la torretta, mannaggia. Volevi, volevi, volevi, volevi. Tu, ciao, bello. Oh, no, oh, oh, oh. Ascoltami, fammi parlare. Ehi, fammi parlare. Ecco qua, va bene. Mi piace quando parlò con le persone intelligenti che si fanno uccidere molto bene pam ok allora a parte la voce da ubriaco io sto cercando di imparare mi metto a camperare vi ammazzo tutti col pompa oh, oh ciao no Ui. ehi ehi spara e non sparava più uh, uh, uh, uh. Vai, e ricarica, tre ore per ricaricare, va, capò. Ok, allora, va, e... Oh, let's go, ok. Ok, ok, allora, adesso... E, e mori, e mori, e mori, mannaggia. Eh, che cavolo. Eh, hai visto, signor? Bravo. Abbiamo vinto. Ora, ovviamente, nemmeno mie questo. Certo. Eh, però quello che sto cercando di dirvi è che Così è ingiusto giocare perché Cioè Guardate mh, Colpo vincevo Non è, non è bello, non, non c'è divertimento È un po' come se tipo Ci avessi l'Imebot su Su Warzone Comunque a parte questo Guardate no, io se vado a vedere le kill Io ne ho fatte 35, quindi ho fatto più kill di tutti indubbiamente eh, ho fatto tipo un, due terzi delle kill praticamente però perché? perché c'evo starma e mentre le rubavo anche agli altri a un certo punto anche non volendo no? perché voi avete sto coso che spara 30 persone insieme e quindi è un po' brutto comunque quello che volevo farvi vedere alla fine è come dovrebbe effettivamente essere una partita normale di COD quindi ora metterò una partita decente giocata bene Ok, con l'M4 l'MG, perché quella è la mia arma preferita, non mi fa vedere, eh, c'è il fucile, ah ok a posto, quindi okay. ora la partita con l'M4 e l'MG. Allora ora mi dovrò un po' concentrare perché sta mappa non l'ho giocata tantissimo, quindi vabbè, pre partita... Ok, bene. Allora, allora, allora, allora, allora. Ok, via. Allora, qui di solito mi, mi apposto un po' più avanti e comincio a spuntare tutti i tizi. Eccoli qua, in teoria sì, eccoli. Pam, pam, pam, Ok di giù c'è qualcuno fa vedere pam ok 1 e 2 ok ora ora ora ora, ora. c'è nessuno no non c'è nessuno sembra ok ah salgo di qui sali sali sali sali ok bene ok ora fa vedere tata. Ta, oh, ok 1 fatto allora, ricarichiamo velocemente ok prendiamo no questo non lo volevo prendere però ok Oh, prendiamo questo, dovrebbe essere doppio kill, no, si, sì, doppio kill. Ora fai vedere, fai vedere, fai vedere se c'è qualcuno, qui dovrebbe esserci qualcuno, eccolo qua, infatti è in alto pure. Ah, adesso muoio, mannaggia, c'è... C'ho questo presentimento, comunque... Oh, quello è tizia. no, aspetta, oh, oh. Meno male che... Ho oh, ammazzato quest'altro, perché se si girava... Io non ho ancora quell'altro tizio davanti mi avrebbe ucciso perché mi sono accorto che stava passando uh, lui uh, poi secondo ok poi ho visto che c'era l'altro tizio quindi ho cominciato a sparare l'altro tizio però ok poi però si sarebbe girato no se so per passare il treno mi devo mettere qui in mezzo ok ok Oh, oh oh, oh. no mannaggia non l'ho ucciso Sta per passare, sta per passare. Eccolo qua, leva di amico. Leva di amico, non, non c'è andare. Ah, ma si è handicappa di tutti, eh? Quanti problemi, ah, aspetta. Aspetta, qui adesso mi, mi uccido. Aspetta, aspetta. l'avevo detto, l'avevo detto perché c'è il pompa. C'è in un ciacos, mi ha ucciso quelli in un ciacos. Ma boh, credo avesse il pompa. Vabbè, a parte questo, a parte questo, ora, ah c'è un tizio qui, ah, eccolo, ah ah, mi ha ucciso un amico e poi adesso non si fa, diamo un'occhiata dal balcone, chi c'è, chi c'è ragazzi, chi c'è, chi c'è, ehi, ciao amico, ehi, oh, ho ucciso, ok, ora però non siamo a camperare perché da stronzi quindi andiamo giù, chi c'è qua ragazzi, chi c'è, Offro proiettili, proiettili belli. Chi vuole proiettili? Oppure una bella bomba in faccia? Chi le vuole? Dai ragazzi, sono gratis. Ecco, lui le voleva, gli piacciono. Fadere, anche tu? Sì, amico mio. Ok, va bene, va bene, va bene. Ok, Fadere. Nessuno, nessuno. Ciao. Ok. Clicchiamo e ora... Fai... Ecco qua. Ah ah. Ah ah No quel tizio andava veloce mi sa che c'ha... un'arma bianca. Vedete perché sono odiati? Perché stanno sul tabbo a tutti. Tutti. Sono dei pezzi di merda. Quindi? Non mi piace, non mi piace. Non si fa così ragazzi. Non... Non, non usateli... Non usatele le armi bianche. Cioè... Finché usa del pompa nel senso i sorty come ce l'ho io così perché le altre armi le pistole fanno cagare, ok pure però, cioè raga, non... le armi bianche e basse fanno poi schifo. Cioè non è che fanno schifo loro, fanno schifo i padroni. Allora, ora ora, ora, uh, bello questo. Mi è piaciuto va bene. Che fai? Che fai? Scappi? No, non si scappa. Non si scappa. Non si scappa. Non si scappa. Proprio non si può scappare. Ah, che fai? Bravo, bravo amico. Bravo. Ok. Allora, sicuramente dovrebbe spuntare qualcuno qui, quindi... Ah. Oh mio Dio, no, vabbè, non l'avevo visto. Vinto. 40-24, buono. Ovviamente lei va a me. Ok. Ora, oh, ehi, ehi, non ne ho sparato. Ah ok, sì, l'ho sconfitto. Eh. Troppo bravo. Ah che sai, kill di prima. Va bene. Ok, a posto. L'imone nelle mesi è sempre salutale. Andiamo a vedere quanti ho fatto. Allora, 33. E che vuol dire che... Ho fatto 2 kill di meno di quando ho usato il pompa. E che va benissimo lo stesso, ragazzi. Cioè, sono contento perché ho preso il mio WP, Ho vinto, ho fatto 33 kill. C'era... Sono 50 ovviamente. E ho giocato anche correttamente. Senza usare il oppure il cecchino, oppure il Pompa. Ho tutte queste stronzate così. Quindi, ragazzi, giocate a modo... e Quindi ci vedremo nel prossimo video.